Ciao al Mugello, buongiorno a tutti, oggi entriamo in pista con la BMW M2 di Alan Simoni nasce un nuovo progetto di officina del pilota. Rimani connesso fino alla fine del video per capire bene di cosa si tratta. Mettiamo a disposizione un'auto da corsa e un vero pilota per una drive experience in pista veramente unica. Questo video vi darà un'idea di come sarà per voi. Prima di catapultarvi in questo progetto volevamo testarlo sulla nostra pelle. Ti consiglio infatti di iscriverti a questo canale adesso e di attivare la campanella per ricevere le notifiche e gli aggiornamenti dei nuovi video che usciranno buona visione sono in macchina con Alan Simoni finalmente non vedevo l'ora ragazzi che bello allora San Donato accelero sto stretto un po' di freno terza dentro il ritardo sto stretto qua mollo per inserire rido gas a metà curva e vado via fuori più che posso più veloce che posso freno terza dentro subito di qua gas, ho tolto il gas nel cambio di direzione per dare più impronta a terra terza Quarta, short shifting, dentro, gas, la lascio scorrere tanto, lo infiliamo qua all'arrabbiata 1, un po' di freno per dargli l'inserimento, gas, di gas si allarga, un mollo, un coppettino di freno per essere sicuri e gas, è tutta gomma questa, non ti preoccupare, bello, freno, terza, no, quarta, scusa, terza dentro e gas arriviamo al correttaio freno molto morbido però lunga e la porto dentro la frenata per tenerla giù un po' di gas vado circa metà pista marcia dentro vi ho detto uno Biondetti 2, marcia! E la faccio sfogare, la freno il meno possibile di sterzo. Freno, morbido anche qua, la porto dentro, la frenata un po' largo, poi da sola va dentro col gas. L'accompagno e il gas! Uhuh, uhuh. Tolgo il gas per dargli l'impronta a terra si sì. si è piegato un po' freno un filo di gas la forza G che piega le GoPro grande Alan <ride> andiamo un'altra cosa in macchina con Alan ragazzi un altro pianeta sono venuti i brividi freno mamma mia è <ride> arrivato forte lì sopra ma si sì, eh Quasi lungo, che spettacolo! Vai, finito bandiera a Bellissimo, Alan, bellissimo! Io ho provato diversi sport, diverse cose, però le sensazioni che mi dà l'automobilismo, le emozioni. Cioè, sono tutta una serie di, di cose che sono difficili da descrivere. Certo. Ayrton Senna diceva sempre che il casco nasconde emozioni che nessuno può spiegare o può capire. Certo. E, ed è vero, cioè, io lo provo veramente sempre, cioè, la sensazione che tu hai Quei pochi secondi prima del via, quando ti si accende le cinque luci del semaforo, sono cose indescrivibili, guarda mi sto venendo sì, la sì, pelle datti, capisco. è una roba, quei, quei pochi secondi lì prima c'hai il battito a 180, hai l'adrenalina, hai paura di sbagliare, hai paura di sbagliare la prima curva, hai paura di entrare in contatto con gli altri, sono emozioni che solo lì io ho provato, non ho mai provato nulla di simile, solo quello te lo può dare. Però sotto dice, ci deve essere una grande passione ovviamente Enorme Enorme Siamo dentro ragazzi Coprò pronte Alla Il mio maestro Prontissimo Alla mia Applicazione destra Applicazione pronta Applicazione pronta Stop. Mi raccomando Arturetto delle linee bianche fino in fondo alla curva Senza entrare in pista Prima e finita Grazie A allora. lei sì qua ritardi un po' l'ingresso stai stretto qua per poi impostare aspetta un attimo perché chiudi alla fine chiudi qua e poi la lasci scorrere ok dentro adesso gas bravissimo molto bene poi subito a sinistra vai dentro senza gas bravissimo gas molto bene freno terza gas bravissimo bello bravissimo ottimo freno non stare qua sul cordolo ok dentro occhio dentro bravo dopo non toccarlo il freno tra un cambio e l'altro non togli solo oh, okay. il gas togli bravissimo aspetta chiudi adesso Gas e lasci sfogare è molto importante aprire lo sterzo in uscita. Bravo, freno, freno, ancora un po', ancora un po'. Ritarda un po' l'ingresso. I panettoni gialli sono i punti di corda. Freno, freno, freno. Porta dentro la frenata, portala dentro, bravissimo. Così, via, okay. visto come fa, come sì. rientra dentro, dentro, subito, subito a destra, apri lo sterzo. Freno, ancora, ancora via il freno stai così, aspetta a dare gas chiudi, chiudi un po' apri lo sterzo e gas bravo gas bravo ottimo un po' di freno dentro bravissimo, aspetta col gas non aver fretta, vedi come è allargato ah, sì. stai stretto, stretto, stretto gas, lascialo andare bravo perché questa tende a scappare dietro certo. Frena un po' via il freno arca miseria impostala ok qua affondi affondi il gas la fai sfogare bravissimo chiudi dentro di qua benissimo via il freno via il freno vai freno sta un po' più stretto via il freno dentro occhio subito a destra bravissimo gas vai dentro ok stai qua stai qua gas bravissimo chiamala chiamala freno terza via il freno dentro gas apri bravissimo ottimo dentro adesso lasciala andare lasciala andare bravo bravo ok, senza freno, senza freno dentro, aspetta il gas aspetta, gas aspetta entrare dentro largo, gas molto bene freno, forte portala dentro, portala dentro via freno, gas subito a sinistra bravissimo largo, largo bravo, ok Frenata morbida Freno Portala dentro, portala dentro Col freno, col freno, col freno Bravissimo, via il freno Bravo, aspetta Stai stretto, stai stretto Ok, subito sinistro Subito Subito a destra Molto bene Ottimissimo Molto bene in tutte le curve entra sempre col freno sì. Perché ti aiuta tantissimo a entrare Via, freno, gas Bravissimo Ma per mantenere i freni sani E non, e non eh, cristallizzarli e non ovalizzare i dischi robe così mezzo giro, un giro, è importantissimo raffreddare i freni sempre, sempre, sempre perché se no entri e fumano e poi dopo non frena più come prima serve proprio per mantenere in salute tutto l'impianto quello che ho capito appena uscivo dalla pista è che era meglio se non entravo perché c'erano delle Porsche e delle Ferrari che venivano su c'erano dei missili Terraria aria <ride> che ci passavano da tutte le parti l'Italia è l'università dell'automobilismo e ci sono tante facoltà. Le facoltà eh, sono gli autodromi, quindi Mugello, è una facoltà difficilissima, è un esame da preparare super tosto, però ti insegna tantissimo. Poi dopo ci sono altre facoltà, c'è cioè Monza, Imola, questi, i maggiori autodromi italiani sono delle, delle lezioni, degli esami da preparare che sono incredibili, no? È importante prepararsi e conoscere bene le piste dove si va a girare, anche con un simulatore, anche con la Playstation, però girare, sapere che la prima curva, si affronta in seconda marcia, sui 60 all'ora che poi la velocità è relativa perché dipende dal mezzo, però si affronta in secondo, in terza, che chiude tanto oppure apre, oggi i simulatori sono talmente precisi talmente fatti col GPS che quando ti ritrovi in pista dici cazzo è proprio così, è proprio vero quindi il virtuale Serve tantissimo oggi a prepararsi per guidare bene poi nella realtà Esatto, a proposito di realtà, questo nuovo progetto sta per partire Metteremo a disposizione un'auto da corsa e Alan Simoni Non dimenticate di seguire la sua pagina Mentre per le informazioni di questo nuovo progetto dovete seguire il profilo Instagram Officina del Pilota Cioè il mio possiamo organizzare e dedicare una driving experience personalizzata per ognuno di voi, ecco, come quella che abbiamo fatto no, noi. Abbiamo fatto noi sì. Gratis, tra l'altro. <ride> Mi no. raccomando, condividete questo video sul vostro Facebook. Non vi iscrivete al canale, lasciate perdere iscrizione al canale, come, come no? No, come tutto Ma no! Fanno quello tu è una tecnica, come quei bambini. Sì, <ride> non lo fanno. Allora ieri Ah è vero, è vero, Condivide, Non iscrivetevi! No! Non iscrivetevi no, al suo no, canale, fatto. ragazzi! Condividi questo video su Facebook! Però tra, tra due settimane no. chi non si è iscritto a questo canale non guiderà mai più in pista. Ah, eh, certo. No. Neanche com'è, rifiutato! Okay. A cioè. prescindere! <ride> Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima! <ride>